E partiamo subito dal bonus 200 euro per gli esclusi, taglio del cuneo fiscale, rivalutazione delle pensioni, la ricetta del decreto aiuti bis, si passa poi alla cessione del credito anche per le comunicazioni antecedenti al primo maggio e la decontribuzione sud dall'Inps, le istruzioni sullo sgravio fino al 31 dicembre 2022. Passiamo infine al bonus formazione manageriale per le imprese arriva il codice tributo per utilizzare il credito d'imposta e infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dal bonus 200 euro per gli esclusi, taglio del cuneo fiscale e rivalutazione delle pensioni, la ricetta del DL aiuti bis fa il punto Rosi Delia, con molta probabilità non ci saranno repliche per il bonus 200 euro ma i dipendenti potranno contare su un taglio del cuneo fiscale mentre i pensionati su un anticipo della rivalutazione prevista per il 2023 sarebbero queste le novità che vanno prendendo forma nel decreto aiuti bis le aspettative rispetto ad una replica del bonus 200 euro su larga scala con molta probabilità saranno disattese il prossimo dl aiuti bis in fase di definizione potrebbe portare l'indennità una tantum contro il caro Prezzi solo a coloro che sono stati esclusi in prima battuta. Da quanto è emerso dall'incontro tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e i sindacati del 27 luglio 2022, per i lavoratori dipendenti e i pensionati si va verso forme di sostegno diverse dall'erogazione di un contributo. Si studia un taglio del cuneo fiscale per garantire fino alla fine dell'anno i benefici in busta paga a lavoratrici e lavoratori dipendenti mentre sul fronte delle pensioni si parla di un anticipo delle rivalutazioni previste per il 2023. Nel testo del nuovo provvedimento emergenziale ci dovrà essere spazio anche per intervenire sul costo delle bollette, sulle accise e in generale sul fronte dell'energia con la proroga di forme di sostegno già utilizzate in passato ma anche per introdurre alcune novità come la riduzione dell'IVA sui generi alimentari che rientra tra le ipotesi in circolazione. Le risorse da impiegare ammontano al massimo a 14,3 miliardi di euro e sarà necessario quindi fare delle scelte. Proseguiamo con la cessione del credito anche per le comunicazioni antecedenti al 1 maggio 2022. Cessione del credito bonus edilizia a tutte le partite IVA anche per i crediti oggetto di prima comunicazione prima del 1 maggio 2022 la novità nell'emendamento approvato dalla Camera al testo della legge di conversione del decreto semplificazioni potranno essere ceduti tutti i crediti del 2022 e del 2021. Si attende tuttavia il via libera definitivo del Senato. Vediamo che ad un passo dall'approvazione la possibilità di estendere la cessione del credito dei bonus edilizi a tutte le partite IVA e anche ai crediti la cui prima comunicazione sia stata inviata prima del 1 maggio 2022 sono le novità dell'emendamento del governo alla legge di conversione del decreto semplificazioni che è stata approvata alla Camera il 27 luglio, manca ancora però il passaggio al Senato per l'ufficialità. Novità che erano già previste dal decreto aiuti, il decreto semplificazioni o meglio la legge di conversione del decreto semplificazioni elimina il vincolo temporale. Per quanto riguarda le cessioni del credito con comunicazioni antecedenti allo scorso 1 maggio, proseguiamo con la decontribuzione sud dall'Inps le istruzioni sullo sgravio fino al 31 dicembre 2022 fa il punto Giuseppe Guarasci con la circolare numero 90 del 27 luglio. 2022 l'INPS fornisce le istruzioni per l'applicazione della decontribuzione sud. La misura è stata approvata per il secondo semestre del 2022 e prevede una riduzione del 30% sul totale dei contributi esclusi premi INAIL per i datori di lavoro delle regioni del meridione. Per fruire dell'agevolazione è necessario predisporre i dati nel flusso Uniemens. I dettagli sono all'interno dell'articolo. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il bonus formazione manageriale per le imprese. Arriva il codice tributo per utilizzare il credito d'imposta, fa il punto Rosy Delia sul bonus formazione. Arriva dall'Agenzia delle Entrate il codice tributo da inserire nel modello F24 per utilizzarlo in compensazione. Hanno diritto a un credito d'imposta fino al massimo del 100% le imprese che sostengono iniziative per lo sviluppo e l'acquisizione di competenze manageriali. Le istruzioni per la compilazione del modello F24 sono nella risoluzione numero 44E del 27 luglio 2022. Diamo infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre sulle pensioni, lasciare il lavoro prima dei 67 anni, evitando la Fornero, le uscite possibili e poi i numeri del giorno, meno 13,7% riguarda le auto, il grande crollo del mercato in Europa giù del 13,7% nel 2022 e poi 1,4% che riguarda l'acquisto di OVS del marchio che costa 1,4 Milioni per quanto riguarda il super bonus 110% sbloccata la cessione dei crediti cosa cambia col DL semplificazioni e l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi che si intitola caro vacanze aumenti dei costi di 700 euro hotel e bed and breakfast più 60% è di Valentina Iorio e fa il punto su quelli che sono i cari legati alle spese relative alle vacanze viene stimato che per una famiglia di quattro persone, quindi genitori e due figli, l'aumento può arrivare fino a 700 euro per sette giorni di vacanza al mare. Ovviamente all'interno dell'articolo c'è un'analisi basata eh, sui dati.